Deborah, buongiorno! Buonanotte, direi! Dove sei? Raccontaci! Che ci fai a Hong Kong? Eh, a Hong Kong sto partecipando a un convegno internazionale ed ecumenico molto interessante organizzato da Ecclesiological Investigations. E lo scopo è quello di esplorare il mondo, l'eredità del cristianesimo in Cina. Bene Deborah, ma spiegaci, perché proprio a Hong Kong questo, questo convegno? Eh, anzitutto il gruppo Ecclesiological Investigations ogni anno organizza il proprio convegno in una città significativa eh, del mondo per il tema che esplorano e in questo periodo si è pensato alla Cina e in particolare a Hong Kong eh, perché la vicenda del cristianesimo in Cina è davvero molto particolare e in un contesto di dialogo interreligioso ed ecumenico eh, la città di Hong Kong si prestava in maniera particolare a essere punto di incontro e ponte fra culture diverse. Deborah, sabato prossimo in programma c'è la tua relazione, e di che cosa parlerai? Beh, cercherò di esplorare in qualche modo le dinamiche che mh, permettono alle religioni di essere costruttrici di pace o cont al contrario eh, partecipare ai conflitti e, e diventare strumento di guerra, strumento di conflitti. Ovviamente nella mia relazione cercherò di tener conto eh, di quanto viene detto in questi giorni, durante il convegno, trattandosi di una delle relazioni eh, conclusive eh, di una sessione plenaria. E, mh, devo dire che il talk che avevo preparato prima di partire si sta gradualmente trasformando e precisando, perché la vivacità e gli stimoli eh, che sto mh, vivendo in, questo, in questi giorni è straordinaria e del tutto inaspettata. Il titolo del, del convegno poi è davvero particolare, si parla di la cristianità, e, la, e le religioni in Cina, passato, presente e futuro. Che cosa ci può dire in proposito del futuro? Eh, il, il futuro è senza dubbio un territorio di esplorazione, eh, che però diventa comprensibile in certa misura eh, un orizzonte se non proprio prevedibile, ma quantomeno ehm, come dire, sì, più comprensibile più vicino a noi nella misura in cui siamo più consapevoli anche del passato facciamo i conti del con il passato e con il presente eh, cinese, eh, parlare di religione in Cina eh, ovviamente richiede l'utilizzo di categorie completamente diverse da quelle che useremmo in un contesto europeo o comunque occidentale e significa confrontarsi con la trasformazione che il cristianesimo o altre religioni hanno subito eh, a contatto con le tradizioni cinesi e nello stesso tempo quindi il rapporto tra identità e memoria anche all'interno delle tradizioni cinesi, è sicuramente un panorama molto complesso, è un futuro tutto da scoprire, tutto da vivere, tutto da esplorare, ma se siamo onesti con noi stessi e con la storia nostra e di questo paese e anche con la sua vicenda eh, coloniale, postcoloniale, eh, forse possiamo riuscire a rintracciare dei punti di riferimento che ci permettono di costruire un una pacifica convivenza tra le diverse religioni. Che clima si respira? In è un clima anzitutto di dialogo ci sono discussioni molto accese devo dire non si fanno sconti fra gli interlocutori e nello stesso tempo però di reale interesse a trovare un punto di incontro, un punto di dialogo il che vuol dire che si ragiona e si discute insieme non per difendere la propria prospettiva ma per condividerla e trovare insieme quello che può essere un risultato eh, nell'incontro che si genera attraverso il confronto e attraverso anche il disaccordo, è una cosa diversa, si argomenta non per avere ragione e per difendersi ma per trovare insieme una verità, un terreno di incontro comune e poi chiaro il clima internazionale ossigena, ossigena la mente, le idee, offre stimoli, ci permette di guardare noi stessi in maniera anche completamente diversa da prima. Senti Deborah, raccontaci qualcosa di Hong Kong, che cosa ti porterai a casa di questa quest esperienza? L'esempio di una città in cui culture e religioni diverse convivono nel rispetto reciproco, in totale serenità e spesso nella la curiosità di conoscersi l'un l'altra. Penso che oggi ci sia particolarmente bisogno di un esempio del genere. Allora Deborah, grazie per il tuo contributo, davvero, ci rivediamo a Trento, presto e salutaci la Cina. Grazie, senz'altro. Ciao.